Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia del Napoli per la stagione 22-23 in versione FAN, la maglia più comoda dedicata ai tifosi Prosegue anche per la stagione 2022-23 la collaborazione con Emporio Armani 7 La seconda maglia mostra il medesimo modello di quella casalinga I colori sono il bianco e molteplici toni di azzurro sulle maniche Confermati gli sponsor ormai tradizionale lete, in rosso, MSC e Amazon sulla manica sinistra. Transfer sul retro del collo con lettering SSCN. Il 2022-23 sarà caratterizzato ancora da molteplici divise, come confermato dal responsabile marketing del club azzurro. Se il calcio è una fede incrollabile, allora è giusto che la squadra, ti accompagni in tanti momenti della vita e dell'anno. Ci sarà anche una collezione per celebrare Diego Armando Maradona. Questa maglia è molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. È molto simile alla prima maglia, trovate qui in alto la con i colori invertiti, fatta veramente molto bene e al costo che vedete qui sopra, veramente un affare da non perdere. Peraltro vi ricordo che il costo include anche le spese di spedizione e in descrizione trovate anche un link per avere un coupon da 5 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Quindi a quel punto il costo diminuisce ancora. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Spero che possiate regalarmi un like e iscrivervi al canale.